Ma è skip, eh? Non skippiamo in gameplay! Ma sta registrando la voce? Si! Poi lasciamo tutto! È il bello della non diretta. Basta cercare di sentire l'audio anche se non si sente un cacchio. <ride> ecco, bravo. Prendi altri Anzi, io. Ok. Aspetta, okay. sì, ecco. si è buggato. Ecco. Lascia legge. stare. <ride> Io ho paura, io romperla per la che non, non riusciamo, riusciamo proprio a stare zitti con le cazzi, Vai sì. Meglio commentare, ma andremo già a fare l'intro? No <ride> Se mi fa bene che lo sentiranno tutto non senso. Tagliamo, oh, no, no, no, non tagliamo Tagliamo la parte di voce allora. No, è, è, la è la parte bella Sto fatto che facciamo schifo No, non parlo par perché L'altro video <ride> Ma Oh script, no, Kirby prego. è stato risucchiato in un'altra dimensione non, non so se avete seguito Cosa sarà successo però... al nostro eroe? Non lo no. so Non mi interessa, basta che giochiamo Mi sto faltando Non dirlo <ride> <ride> Dove sarà il nostro eroe? Lo in una retta... Re... <ride> no, no, mezzo non, di non cammino di nostra vita Bene, vai una serve Ciao a tutti ragazzi, io sono <ride> Devo Devo Devo premuto X. il pulsante per farlo partire È Marco 007 E, e oggi noi abbiamo anche un ospite speciale, poco speciale Io si, si io. Si, io Fire Soul Fire Soul, soul. <ride> Anche chiamato Giorgio per gli amici Sì, lo sì, sì, eh, sì, certo. chiameremo Giorgio Va bene E oggi siamo su Kirby e la Terra Perduta Sì, per un po' sarà solo un giocatore che è caos Ma il tutorial possiamo anche skipparlo Non è un tutorial è un... Non possiamo nemmeno skipparlo Non è il tutorial come si mangia? Senti, vai avanti Sì, più o meno il tutorial Vai avanti, vai Comunque siamo in una terra Ah sì, teoricamente Wow, siamo tornati dopo dieci mesi di inattività. Che bello <ride> 269 iscritti sarete davvero contenti Come mi unisco? Aspetta Eh, non puoi Il, il, il, il multiplayer si sblocca dopo Ok, come possiamo, è Lab, come possiamo vedere? C'è un tutorial Come possiamo vedere? Allora, è appena missato i, I miss, ma, ma, ma, dobbiamo questa display al 100% dei dei Hai missato stato roba strana. Cosa roba strana? Quella sulla roba. E cosa di sopra? Wow, ecco uh, uh, i soldi. Ne no, nemmeno un isterai Dolce. soldi dolci. Dolci. un po' cazzo? Sì, ok. Sì, appunto, the, the, um, <ride> perché cammini così storto? <ride> Infatti, non facciamo durare Sì, let's uh, go. Traverse. Ok. Uh, niente qua, qua invece. Ah, tieni premuto L. Uh, L e, e, e le cose. No, uh, ok. No, no, no. Aspetta, aspetta. Tieni so. premuto L e poi muoviti. Non mi posso. Carate. La schivata. Carate boy. Let's go. <ride> ok. Kirby Quindi abbiamo, abbiamo scoperto altre due nuove mosse La scivolata La scivolata si poteva fare anche in gioco Bella, Sì, banale. lattine di... Mm, buone Kirby lattina Deliziosa Mi piace <ride> che non pepper. in questo gioco non puoi ingoiare Come no, Non puoi. Certo si può. Può, no, se, a, a, a, Aspiri ah. e non puoi ah, ah, ah. Cerca, sì <ride> eh, Posso Siamo cambiare Ci, la ci troviamo linea. davanti al palazzo 1 Questo è il palazzo Kigi, signori Fate <ride> attenzione La pazza Jiki va bene allora ho già quel freno esatto. ah ok quindi Vedi, non si può non si può ingoiare eh, appena così. aspiri una, una cosa te la eh, fa subito non esiste nemmeno la cosa lì quando aspiri più abilità insieme <ride> sto le tente eh, scivolando guarda Sì, è vero stai guidando ti non esiste nemmeno quella cosa che aspiri più abilità e ti dà eh. la dà figlio, la ruota beh. Peccato c'è quella cosa lì, cioè ti dà un'abilità a caso, magari anche Bomba o Mike Mike Ma, Mike è... Mike break è in aspetta qui c'è qualcosa <ride> si, sì, bravo tutorial, dammi, dammi il completato no, la stai facendo da il dovuto esatto vero. uno sciroppo che non mi serve assolutamente Saliamo la scala che ci serve assolutamente Uh, perché ah, io ho già giocato al gioco e, e tu dovresti tu essere. Sì, uh, no. cioè non al 100% però. Um, e tu teoricamente, um, tu, tu nel prossimo episodio stai primo giocatore e io secondo. Quindi teoricamente è meglio se tu sei il primo. Ok, quindi. Ops. Quindi possiamo tirare le bombe così e farle anche rotolare. Ok. Cioè, no. si è tipo un. Una sorta di. Posso esplodere di... da solo? No. no. allora. Non fare l'islamico. No. <ride> <ride> la... Ucraina la... Simulator. <ride> <ride> <ride> ecco qua. Russia. <ride> Simulator. Che bello non avere moneta... le... La, la monetizzazione. monetizzazione. quando teoricamente l'abbiamo in ogni caso perché abbiamo Con, poi ci chiudono iscritti. il canale. Ma quante si possono avere? Eh? Ah, eh, mi sa sì, ah, che 500 milioni okay. Noi non guadagniamo, noi lo facciamo Speciale per passione eh, Ragazzi, ragazzi, <ride> ragazzi da cazzo, aspettate <ride> è, quello, è quello del thriller Ma è da ma fiate 500 è, è Toyota Corolla E ci sono tre nemici casualmente neutrali Casualmente casuali E molto sì. generici No, i Kirby appartengono alla Cina del Sud In quanto mangia i cani e anche le macchine <ride> Ecco, è sempre roba della Cina del Sud esatto. Come abbiamo potuto notare eh, guarda gli occhi Ah no, ce cioè li ha aperti <ride> Come abbiamo potuto notare, Kirby È un metallo Mangia È, è, un, è, un, è un, me un metallo Allora, salta scattotolo eh, Come che si sì, cioè, dice? Per... È una... eh. un insegnante di scuola metallica No, metallo. Uh, tipo <ride> Quando mangi qualcosa, mm. come che si. È, fa, fago, fa, fa, È un metal fagocita. No, fa... Fagocita. Vabbè, qualcosa con fago. Fagocita. Dynamite X, mi spieghi perché fai queste cose inutili? Perché sto dribblando, sto driftando, sto facendo. No, Raga, sì. su, muoviti. <ride> Tokyo Drift, poi... dai, mi dai proprio l'impressione di quegli youtuber che vanno lenti io dico muoviti! <ride> invece mi dà l'impressione di tu perché non stanno giocando quindi non <ride> <Zitto. ride> ho il controllo te l'ho dato io il controllo teoricamente il gioco è mio mi posso cacciare da casa mia e eh, prendere un, po un po altro po po segreto ho trovato un altro segreto ragazzi perché torni indietro perché qua sopra c'è altra roba ma puoi prendere tutto il resto potevi fare il giro completo boom ok non so dove sta andando però c'è un coso rosso no no perché vai indietro perché c'è altra roba ci sono niente. due monete e un nemico. Le monete importanti. Vabbè, lasciamo un Dico io una le mi c'è. Neanche l'hai pesa, Oddio, sono. fai schifo, caos. Shut. shut. Ti ho pure chiamato caos, però. Vabbè non nome eh, d'arte. Sì. Eh ho ancora l'abilità Granata Quindi si mantengono le abilità quando si è in uh, bocca morfosa. Conte di Brooklyn. Bocca ah, morfosa. Sì, Kirby e succede, succede sempre cioè puoi avere sia l'abilità che... ah sì, mo parte una canzone che solo lui può sentire credo sia al suo Oh oh oh il bang... <ride> esistono anche il altri vocalisti E ve di direi eh, io ed è scritto in ebreo a quanto va dai che è vero è un nuovo mondo su cui fare foca foca foca killarsi una retta d'agnosso non sto un sopto in cui rossiderai <ride> Basta, mi stai confondendo Rossiderai là la, la via Tante zelidie Vorterai E mordire to Toprai Le pape Investila investi chi Chiedi investi papera! Investila chi chi papera? Investi <ride> <la. ride> in papera col cappello Nessuno ti fermerà! Nuove terre ricche di mistero. Cosa, Cosa fai? fai? Smetti di muovere il mouse Cosa no? attui? <ride> Corri Senza fermarti Correst Lascia che il cuore afferri il trimone. <ride> <indichi la> <ride> che che è fresca. Vabbè, ora si attende lungo i sentieri di un nuovo mondo. <ride> Traduzione ebraica in arrivo. Traduzione dall'ebraico all'inglese. Dobbiamo mettere i sottotitoli ebraici in, nel video. No. Sì. Al laboratorio Inc. No, no, non nel video totale, proprio solo nella canzone. <ride> Ok, bene. Fine cazzo ti ha di fare rumore che si uscì le braccia? Fine canzone. No, un ugo Che guida verso Trigiano. Bani. Un VODOL di generico che viene catturato. Tanti D generici che vengono catturati. E adesso sento quel bisogno di salvarli <ride> perché. I perché sono un, che Perché sono sbattere. Mi fa rumore. sì Miss. Espelli. Ok. Is io quando qualcuno e non lo scrive per chi so dice so già del genere. quando. Ma tu, ho tu ho sei magico. Okay. <ride> Quando, quando qualcuno non scrive nel gruppo è consigliabile scrivere. è consigliabile. Ecco, consigliabile. consigliabile. consigliamo vivamente di scrivere. Ah, è que questa è la Waddle Town. Waddle City. L'Awalt. Mm. Eh. Sì. Sì. ABC. È una, una bella città. Oh no, un'altra volpe c'è anche che attacca un God più Kiev questa città. Kiev, la capitale dell'Uruguay. Ah si, sì, è vero. <ride> uh -huh. Ok, ma... Ucraina vilai. Mm, okay. Okay. Ma si dice Ukraina o Ukraina. Ehi, ma questo è un altro personaggio che ho visto nel trailer. Tipico personaggio del trailer. Sì. Del trailer, sì. Oh tipico, no, ti sono preoccupato. Tipico personaggio Perché il, il gioco che non è, è se... come la grafica delle cazzine, non lo so. Perché, perché è complicato. Perché è un'animazione <ride> questa Eh, vabbè, vero. Eeeh, garg. gar gar gar Oh no. Oh, no. I've been captured, please save me. Okay, Boing Boing. Here I am. Boing. La boss fight. Wow. Ma esatto. Wow, difficult situation. Esatto. Fatto. Tanto così difficile. Ah! Gli <laughs> ho tirato madre. una bomba in the face. Uccelli e cicchiapuzzi. Si, cosa? Ma niente, va caldo. Yeeey, ho salvato. Siamo. A... Un coso. Siamo al. Che giorno? 14 giugno, quindi... Non credo. Più! Già, mi hai salvato, grazie! Ma che ne sarà degli altri Waddle Dee? The Waddle Dee? Li hanno catterati tutti e portati via. No. Che lettura. Abbiamo lottato contro quelle bestie con tutte le nostre forze, correndo, ma non ci lasciavano in pace. Sono l'unico ad essersi salvato. Devo liberarli, non ti sei glielo salvato, devo. ci mi salvato lui. Stella War! Stella War! Sì quando come, come Sì, si il chiama? cartone come sì, dici mi ca aiuterei a salvare tutti quanti cosa Ma è davvero bravo, i quindi tu ti chiami Creep. Ibrick Birki io sono El Filling El <ride> Filling El Feeling. Piacere di conoscerti che bello ora abbiamo la, la cosa multiplay no non Mondo no no Oh. Ehi hey Kirby Sono io Friro eh, eh. Mombro Seleziona la modalità in cooperativa dal menù, quando vuoi Ora Leggi oh, Sono così eh. felice di vederti Anche io sono stato trascinato eh. da quel vertice <ride> apparso sul pianeta Se vuoi che un secondo giocatore si significa questa cosa Vai Ok Puoi chiamarmi in qualsiasi momento eh, eh, no. ragazzi, Perché per me, per me salvare me. il mondo è un gioco ok, sono chiamiamo, pu... sono chiamiamo, so un giocatore che chiamiamo il nostro amico gioco, In, sì, infatti, chiamiamo è. il nostro amico Wodol di Bandana di, bandana di, di. è non scarico, le è scarica, funziona, di. cosa stai premendo? Da no, ma aspetta, Madonna. taglio, ecco. yeah. Yeah. e lui ha un'abilità che noi non abbiamo, dammela subito, dammela, subito. dammela tua abilità, sì, non c'è l'abilità lancia in dammela questo Dammi dammela tua abilità, ah è vero, devo prendere, sì, no, ti trasporta <ride> lui se ci metti troppo, Quell'immigrato sta venendo con noi Quell'immigrato di un topo blu sta venendo con noi detesto lì Teoricamente tu sei un immigrato Visto che non vieni no. qua Anche lui <ride> Stage 1 Noica Nina Pianururuna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Possiamo idea, andare alla città del Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna Pianuruna ci sono più obiettivi per livello, va bene, va bene. Mi va bene. prodono gli attributi. No, oh, oddio, scusate. Oh. Okay. Odore di sottopallo. Perché Tasta. non si vede? Attenzione, c'è una volpe generica. Oddio, i cani. Ok. Credo. <ride> sì. Io mi devo ricordare mia... i testi. Allora, Io devo ricordare i test. Vai a prendere i soldi, tu sarai il mio soldi collector. <ride> abilità sì, perchè tu li salvi e io il ehm? no. fai fiorire tre sì. lupi pani lupi ok dobbiamo far fiorire tutti i pani tu con eh, il cioè, ci sono le missioni a ogni coso eh, per è non posso fare il dash con la lama con la lama era l'abilità migliore della lama si no ah è vero c'era quella abilità zitto vedi qua <ride> che, che ci baciamo no, non vi baciate Perché non si può? Ah, si sì. può, si può, non vi siete no, baciati di si, sì, no, ci siamo baciati qua dietro c'è roba vi siete baciati qua dietro c'è roba sì. tanto io salto nell'aria distributore di... distributore di... mi dai una cosa? Distributore di Desidererei... Un... Salta sputalattina. Quando no, non hai no. soldi no, ti no. mangi il distributore. <ride> sì, logica Che comunque aspetta, ho visto qualcosa prima... I generici. Ho visto qualcosa qui. Ah, puoi usare il distributore per curare. Ah, soldi. Sì, è vero, okay. Tanti soldi. È tipo il frigorifero in Kirby's... Servi, dai, dai, dei dai. Ah. Ah. Ce ne hai limitate, idiota. Ne ho ancora 60, no. non è un problema. Ura! Ok. Ora Andiamo, prendiamo il tesoro da qui sfonda la serranda di altri soldi e un baratto di la sorpresina del design del kinder abbiamo la sorpresa del nuovo kinder adesso e si sta creando una scala esattamente dove volevo scendere, incredibile Volevo <ride> eh, voglio ridire il seguito eh, di nuovo no, non puoi averlo, sì, posso. tanto devi saltare per superare qualcosa. No. Non ha senso Vedi posso saltare? Eh, non ha senso tempo. Non tu sono sì. eh, giusto Ah non non so che cosa sia successo ah, A li insieme sì. Io lo so che è successo invece E tu eh, mi stai eh, sfidando no. Ok no, so... generica. Beh non so se ora c'è un altro video o no sinceramente <ride> Perché nelle live quando succedeva ci faceva bloccare il video Cioè si bloccava la live Stella E non si caricava yeah, ci so. Della War ciao Monbrero Compare Scompare, Scompare. Okay, ok siamo in un'altra area generica della città facciamo indietro invece che andare avanti Bruh mm. Hai avuto il potere del, del il potere dell'esplosione del, del boom Del musulmano Aspetta, mi sono buggato Ho gli altri soldi, più io, soldi, io, più io, soldi. Dolce, Dolce allora Puoi Rompi, con... un noco ah, Sì, Kuno. No, Caduta lì. No, no. di... Oh, oh, oh. Aspetta. Okay. Okay. Aspetta. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Non funziona Però questo funziona, invece E anche questo funziona. Wow, non si capisce bene, wow. nelle, nelle situazioni in cui funziona o no. È molto vago. Esatto. La smetti di far piovere l'ance tu, che non io penso. sto cercando di mangiare qua, i nemici. Mangiare. Esatto, non puoi mangiare, mangiare niente. Se Fatti sotto! Qualcuno... Fatti sotto. Oh, ehi ehi ehi ehi yo, what? Eh, eh. Bro, wow. Eh, quello di anno. Sì, due, come due? Due, due. su 5. Due. Due eh, sì, I livelli sono molto lunghi comunque. Eh, spero che non abbiamo saltato nessuno, se sennò eh, dobbiamo rifare no, il livello da capo. <ride> il primo stava all'inizio ah, del livello, cioè. Ok, preso. torniamo sotto. S sì. cioè, il primo che avete preso sta all'inizio del livello. Perché siete saliti e poi non avete fatto niente? Perché qui, qui c'è roba. roba sopra. Eh, eh. C'è roba anche qui. Eh sì, ma andiamo prima E a priorità, ok, scherzavo, andiamo sopra. Una volta che devi tornare indietro non lo so. Se devo lasciare il cono non voglio tornare. <laughs> <laughs> <laughs> Potete volare, cioè Se tu no. <laughs> Neanche io, ah, no not. Usa il getto per Kill salire sulla torre. Yeah. No, e ho no, trovato no, un'altra no, no. un sorpresa dai kinder, let's go. Ok, ora dove spellerlo. Mm. Sì. Sì. Speriamo qualcuno dal gruppo ogni volta che diciamo spelli. Va bene. <ride> un vuoto di generico inca inca incagionato, incagionato, incagionato, in una gabbia generica da un generico modo. Allora, voglio la l'ama perché. Adesso. Voglio anch'io. <ride> Siamo nell'area boss, adesso non si può fuggire più. Oddio. Primo boss, mega <ride> cavaliere selvaggio. negava cavaliere velvaggio. Ma perché è selvaggio? Che cosa gli è successo? Perché ha la pelliccia. Sinceramente non ne ho vedo Ah, dovete attaccarlo da dietro. Vai, attacco, lo distraggo, forza. Sì, lo puoi distrarlo, stava fermo. E adesso voglio la sua abilità. Molto sì, poco selvaggio. Ciao. La sua abilità è sempre semplice spada. Perfetto. Solo un vuoto di... Tutto bene qui. Sì, non beh, mi preoccupate, Nessun bambino è stato trattato... Nella, nel making di questo video. <ride> Vai, mangiate la carne, Mangia la carne. Mangio io, sì. Yes. Uh, qui c'è roba? No, perfetto. Non c'è niente. Ok, uh, questo tronco è molto susso. Questo è comunque uguale al livello del, uh, della... Ah ma è visto, visto che schivate, sì, si... visto che Cioè c'è tipo il parry quando, quando, fai, quando fai una schivata all'ultimo momento, C'è... Bene, bisogna fare questa anche. cosa. Ah. Smash l'abbiamo già fatto. Lui non ha visto nessun cantina, video nel nostro canale, no, è stupido Esatto, esatto, non si eh, merita la membership, la partnership, quello che è vero. Vabbè, beh, È vero Dove sono i tulipani? poi c'è un tulipano? Immedicevole, ah, si è scaricato di nuovo Esatto, no, esatto si Allora, quel coso, è deve, quel coso deve perire, sai come? Così! Non, non credo proprio non è sì, credo Lui ha giocato il coso, si è scaricato di nuovo sì. Ok sì. Allora Quasi Uh, cos'è questo? uh ok va bene mortal il moment non la puoi uccideri? Ti... Sì lo so non fare questo sta, dovete salire sopra e infatti speedrun è, è inutile la battaglia visto che c'è il coso davanti e mi sa che respawna pure Beh. bro, ok <ride> <ride> non ho avuto tempo di reagire <ride> Ok, haha. -ha. Devi farlo due volte. Ah no, ah, no. Ehi, un altro guadere di... E wow. l'ultimo <ride> No, come lui. Ti ne ne ne abbiamo uno. mancato uno. Ma come? L'abbiamo appena salvato l'altro. Ah sai, forse era a questo lato? Sper. Forse non possiamo tornare indietro. No, ma l'abbiamo appena salvato l'altro. C'era appena della stella warp. Eh, ma ce n'è uno oh, e mezzo. Che belli i... Vediamo gli... qui? Che cos'è gli... questo? Sì. Oh. Che belli gli open world Eccolo. Eccolo. Visto? Non Comunque è dovete per forza rifarlo, farlo sto non importa per cosa. Comunque ah, <ride> I sì. piulipani li avete persi praticamente tutti sicuro. Sì. Eh ma come facciamo? Ah, ecco qua ce n'è uno. È un tulipano. Sì. I tulipani sono alti altri. Sì, alti, 3 alti. su 5. Non abbiamo non già stati tutti i volovi, quindi, quindi presumo che li abbiamo finiti. Abbiamo quasi finito i livello. i rapaveri. Anche se finire ogni, ogni livello. Il ringavere. Cioè, subito con ogni obiettivo è difficile. Eh sì, magari è, adesso non proprio. è, no, è praticamente impossibile. Ma! L'impossibile! Ah, un altro tulipano è lì! Forse, forse, forse no. non abbiamo mancato. Quello è l'ultimo. Forse? Ah. Forse. L abbiamo mancato uno. Forse, forse, forse è l'ultimo. Sì. Sì. Oh, oh. oh, ok, va, sì, bene. va bene, mi segue. Quindi non mi, mi prendi però qua Perfetto non mi prende qua perché sei tornato indietro? No, è inutile prendo... Vai qua vai il resto di... Oddio Ho <ride> distrutto tutto ah, Godo si sì. è Creo stupido un perché ci hai rimasto così tanto? È affamato Apparentemente non l'hai visto Vai, rompi il coso, bravissimo E adesso <ride> <ride> E adesso è il mio turno Suffice. Ti ho distrutto la testa. Molto veloce. Uh, sorpresa Kindred. Uh. Ok. Adesso. Urra! Addio, yeah. Perfetto, ora che gli ho distrutto tutti gli organi interni il possiamo fena, salvare fena, il, il triplo Waddle D. Ma che bel! Siii, sì, triplo Waddle'D Perfetto, come puoi vedere abbiamo già vinto tutti, eh, tutti gli obiettivi. Tranne un tulipano. Un tulipano. Di ok, adesso tagliamo e ci vediamo Il tulipano no, anche. Ok, è volume 1 Kirby. Va bene, va bene, va bene. Eh, Questi eh, non, li, non li leggiamo sì. perché sono collezionabili. Sì. Volume 1 anche questo. Faremo un video a parte in cui leggiamo tutti. Volume 1. No? <ride> Forse. Beh, di sicuro li dobbiamo collezionare tutti. Forse. No, li facciamo Abbiamo sbloccato il secondo livello, attenzione. Ok. okay yeah. ci rivediamo al tulip. No, aspetta, ora abbiamo sbloccato l'8 Waddle D. Su un Perché ne manca uno? Perché è il tulipano. Il tulipano sì. Ah, ok. okay. Figurine, la, il la, il la collezione è, sì. è available. Beh, ok. Ora dovete trovare il tulipano. Ci rivediamo al tulipano. Ho preso. Oh, c'è un passaggio segreto. Oh, ehi, hey, un passaggio oh, segreto. Cacchio. Oh, ecco il trifano che abbiamo mancato. Ma che bello! Ok, Viene. ci rivediamo, torno a andarci ho tolto i due cosi. Quindi nella prossima parte faremo Io altri bella livelli. Bella bella. Eh, eh sì, tu sei stato non ci sei più. <ride> <ride> Perché sta Vabbè. alla fine <ride> <Okay>. <ride> eh. abbiamo salvato 9 Watle e eh, vai. Un applauso a noi. Ok, quindi yeah. nella prossima parte andremo avanti, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete like, eccetera, eccetera, ah, eccetera. La il commenta, la condivisione, sì, quelle sì, cose. Sì. Bene, quindi ci vediamo alla prossima, ciao!